Nella puntata precedente Bruno Magno ha costruito questo bel studios di YouTube con la sua cosetta sopra e... e si è divertito molto perché ha raggiunto tantissimi presordi, sbloccato nuove armi, guadagnato un volto di miliardi e... e questo qua. E siamo anche primi in classifica come potete vedere in alto a destra con la sua bellissima um, premi. con i suoi bellissimi premi e la sua bellissima equip di uh, creator che registrano che regalano 700 iscritti ogni giorno cioè quasi sì, ogni, uh, ogni 5 minuti Magno ha raggiunto nuovissimi premi ma quindi cosa succederà in questo nuovissimo episodio Scopriamolo subito, benvenuti a tutti in questo nuovissimo video di questo nuovissimo gioco che si chiama di Roblox Io vi dare tanti auguri e bentornati nel mio canale, sono molto felice che vi guardare questo video Allora, siamo appena arrivati a 100... a 100... Uh, no, non voglio acquistare il cash, ok sembra di abbia tantissimi soldi però se andiamo a guardare la chat abbiamo fatto un un, um, un patto con una youtuber candela che è secondo, ma questo c'ha 181 mazza con candela ah no, questo è no. candela si sì, con candela no non è candela no. è la lo skinabile ma no, non era candela aspetta chi era si sì, candela era candela no candela è ha risposto non era lei ma ah, vabbè comunque Allora abbiamo fatto un patto con una player che era femmina Almeno c'era la skin delle femmine Che non mi usciva più perché io l'avevo rinchiusa Qua dentro <ride> E quindi siamo, se lei marchava la sogna moriva E bel meme Ah sì, vabbè Poi nell'episodio precedente Se non me lo siete perso Abbiamo introppolato Bello eh, era Qua era ci sono gli alberelli parecchio. E poi qua Chi Ah qua è? ci sta Oh, bella skin no, provo, eh, ricorda, Bella skin, cioè, be bella sta skin eh? Mi piace, me la voglio impostare come Comunque mi piace tantissimo sto youtuber cioè, aspetta però, aspetta, devo mm. Aspetta, fammi un attimo, no, però, il sera personaggio, no eh... Zero personaggio per tutti i soldi Comunque c'è cioè, bellissimo Fammi fare uno screenshot Ehm Vai così Vai facciamo lo screenshot Ok No occhi dritto Un altro pochino Gu Guarda qua Uè Guarda qua Guarda qua Fermati Non fare effetti Con la faccia Vai così mi piace Vai Super famous Ho pure fatto un premio Allora Esk Registra Cattura screenshot Ok, allora Avevo letto sotto che abbiamo appena raggiunto Un nuovo premio, cioè Famous, famosissimi oh, E abbiamo raggiunto pure questo super bellissimo Adesso da sbloccare Mi sembra che abbiamo finito il gioco No? Sì ah, Ci rimane questo qua da 35 Ci siamo dimenticati l'ultimo signore editor E' il più grande il... No, non è più grande no, è il più E quindi è andato più questo abbiamo appena finito diciamo questa mappa mm. ciao tu chi sei vuoi entrare no no non entrare e va bene tanto non me ne frega niente tanto io guarda, lascio la vista che adesso l'ho sbloccato faccio adesso voglio fare un annuncio o oh, apriti a ah, giusto non posso no, rientra allora, dentro allora, adesso lo apro scrive in chat mi scrive in inglese che questo hanno scritto pure in tedesco allora raga ok allora appena segnalato a tutti gli utenti che ho finito il gioco che voglio venire a vedere com'è il piano di sopra bellissimo guardate che figata che ho fatto qua ci sta anche la mia skin bellissima di ehm, la mia bellissima skin ancora nuova da youtuber ho sbloccato andiamo un bordo e poi sì, adesso dobbiamo fare l'editor giusto No, Però... chiudi Vai, entra Can, can, vai Beh, Vieni Bello Ma scrivo cool Cool Ah, si è fregato pure la spada Hihihihi <ride> Cool Vai quindi scrivo, you speak English You speak italiano You speak in italiano No Ok Allora lui è Alex. Console. Vediamo un po' la classifica Dove è posizionata I'm Rex Come scrivo I'm wreck Yo, YouTube Studio del Carriorio E eh, vabbè Va bene comunque Allora raga Abbiamo No